Ciao, allora oggi vi voglio parlare di questa mascara della Essence. Questo è il What the Fake eh, Volumizing e Lighting Mascara, quindi è volumizzante. Vediamo se riesco a trovare anche altre indicazioni. Volumizzante e allungante. Ok, allora la confezione è un 16 ml e il prezzo è di 4,49 euro. Allora, dice di avere delle fibre all'interno per questo effetto allungante, ma noi intanto guardiamo la confezione, con cioè ciccione bellina, con l'applicatore e l'applicatore è fatto così. Ok, allora, aspettate che vi faccio vedere bene la confezione, che è questa, nel caso non la conosceste, ma è davvero un mascara abbastanza chiacchierato. Allora, dunque, cosa devo dirvi prima di tutto? Intanto che vi ho fatto, come sempre, l'applicazione, quindi la differenza tra un occhio e l'altro, e poi il test e su strada per tutto il giorno. Ma, come noterete da subito, non è un mascara di quelli della Essence, che è una passata wow. Questo va lavorato, va lavorato davvero, quindi poco prodotto da lavorare bene a zigzag e tirare su o quattro passate perché si nota perché è davvero delicato ma lo vedrete anche comunque nel test una volta fatte queste 3 quattro passate dipende dall'effetto che volete dargli si nota e si nota anche l'effetto allungante e dato da queste fibre che comunque è what the fake quindi effetto ciglia finte ciglia finte è molto naturali perché è molto delicato però L'effetto c'è: ha un effetto allungante, l'effetto mm, volumizzante leggermente e si nota la differenza. E c'è, certo, non è di quei mascara da usare la mattina, applicare per andare a lavorare. Ci vuole da lavorare, va, va lavorato, va applicato con attenzione. Ci sono dei mascara dell'Essence che trovo che la prima passata sono qui nero intenso, che subito note la differenza. Questo ci vuole un attimo più d'attenzione, ma un attimo vuol dire un minuto, due, non di più, ecco, per non andare a macchiarsi la palpebra o fare pasticci o pastrocchi. Comunque, adesso io vi lascio all'applicazione e poi al test su strada, così vedete come si comporta e di cosa sto parlando. Allora, oggi ho fatto un trucco super leggero sugli occhi, per farvi vedere bene come si comporta. Ok, è questo qui. E dobbiamo lavorarlo davvero bene. Quindi... Adesso faccio l'altro fuori camera e vediamo. Ok, allora questo è il risultato su tutte e due le ciglia: Sì, è bello lungo, non è tanto nero, sporca un po' la palpebra. Ma fa un po' l'effetto eyeliner, anche se non l'abbiamo. Uh, questo è l'effetto. Adesso lo teniamo su tutto il giorno e vediamo stasera come si comporta. Ed eccoci qua. Allora, siamo arrivate a sera. Vediamo un po' con la luce. E vediamo. Sono rimaste curvate. Si vede. La mascara che si vede c'è. Non, non ha fatto grumi. Non si è perso non si sgretola adesso devo andare a fare la doccia quindi testiamo anche se resiste un attimino non mi laverò completamente il viso però a vedere se qualche goccia d'acqua regge allora rieccoci ultimo aggiornamento ho fatto doccia e capelli effettivamente guardando un pochino mm, ammacchiato un pochino sbordato ma Considerate che non è waterproof, quindi se prendete qualche goccia di pioggia non succede niente. E ora adesso direi di andarlo a rimuovere, così lo testiamo proprio del tutto. Allora, dischetto, io uso un bifasico, proviamo... io solitamente non, eh, quando ho il mascara vado a struccare tutto il trucco con, ehm, con un olio o un burro ma comunque anche col bifasico si è rimosso completamente quindi promosso allora eccoci, Dunque, avete visto che una volta applicato si comporta bene quindi lascia... Il... Avete visto l'effetto ciglia allungate che davvero mi piace tanto. Un effetto ciglia finte, molto delicato effettivamente. E si nota la differenza da con a senza mascara. Anche da lontano si vede questo effetto incurvato, eh, allungato. E durante il giorno non va a cadere. Un momento. Intendevo che non è un effetto che va um, a scemare durante il giorno, quindi c'è davvero fino a sera. Cose importanti che devo dirvi sicuramente è che non, è, non crea grumi, non crea che pezzettini che si vanno a depositare sotto, quindi fantastico per questo. Non secca le ciglia, non le fa strappare, non le appiccica. Una volta applicato davvero dura fino a sera, quindi fantastico. Allora, sì, ah, altra cosa. Eh, sul gnocchio soprattutto che tende a lacrimare molto, non si scioglie e non crea loni quindi si comporta davvero bene anche se non è un mascara waterproof e ehm, si rimuove facilmente con un qualunque struccante, o quegli struccanti oleosi o bifasici, quelli appositi per eh, il trucco ed eh, è trucco waterproof, anche se uno non è waterproof oppure per ehm, trucco occhi. Insomma, non andate con la camicellare a cercare di scioglierlo perché ci mettete tanto. e prima o poi ci uscirete però ci mettete tanto storfinate le ciglia e tendete anche a farle spezzare quindi uno struccante oleoso e viene via facilmente io uso sempre quelli a base oleosa e davvero funziona perfettamente e niente cosa vi posso dire è un mascara che va lavorato ehm, non è da, di quelli da applicare alla mattina una passata prima di uscire alla veloce però. E mantiene le promesse fa il suo effetto l'effetto volumizzante l'ho visto leggermente ho visto di più l'effetto allungante l'effetto allungante grazie alle fibre si vede davvero tanto e è bello mi piace è mi è piaciuto e con quegli accorgimenti che ho detto è sicuramente un buon mascara che vi consiglio anche se ci sono degli altri della Essence che hanno un nero intenso fin dalla fine passata, dipende dai gusti, come sempre. Allora, io voglio sapere qui sotto nei commenti se l'avete provato, come siete trovate, o nel caso se vi è fatto scoprire un prodotto che siete incuriosite da provare, o se non fa per voi. Io spero che sia utile. E come sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao, Ciao. e sono qui. Ciao.